Thank okay. you. Un angelo. No, è un angelo. Per uno mi viene questi tre testi stupendi e io dovevo comprendere, dovevo capire perché sono una donna di teatro, non è che vado a cantare le cose così. Allora il testo, i, i tre testi sono abbastanza drammatici perché si parla della morte. E lui mi ha voluto unire a questi testi così drammatici una musica che non è tonale cioè la tonalità parlando della tonalità la tonalità ti mette eh, in funzione subito l'orecchio per cui io se metto un accordo la tonalità significa girare eh, tutti i suoni girano davanti a un punto chiave, ad esempio do, do maggiore io metto l'accordo la, di do maggiore e tu mi intoni un suono meno, oppure faccio re maggiore la voglio fare più alta, tu, il tuo orecchio percepisce subito la tonalità e immediatamente tu intoni. E invece noi qui arriviamo con che un musicista un contemporaneo, si arriva alla atonalità, assenza di tonalità. Che cosa significa? Che se io metto mettiamo eh, che devo, non so chi conosce la scala musicale dove mi fa solo, tono eh, E io se metto lo maggiore e devo intonare il automaticamente io intono il sol. Ma se io in persona maggiore ci metto eh, invece del sol, ci metto la e la di essi su vicino, combino come se combinassi un pasticcio no? sembra che ti dà fastidio all'orecchio e non riesce a intonare quel suono, perché non fa parte della, della tonalità che, che è semplice naturalmente tale Allora, quei suoni tu te li devi cercare con il cervello. Va bene? Allora, quando devi studiare un pezzo simile, devi catalogare e devi sapere che quelli suoni suoni, anche se eh, nell'accordo ci sta Mi, mentre io devo fare il Mi diesis, allora nell'accordo se c'è il Mi è difficile fare il Mi diesis, non so se vedo l'idea, perché ti porta naturalmente a fare il Mi. Allora tu ti devi estraniare e devi capire che devi mettere il Mi diesis e non il Mi mentre suona l'accordo. Allora, perché ha scelto una musica che se ne va come se i suoni se ne andassero da soli? Perché la tonalità ti porta a questo, a non essere più dipendente da quel suono fondamentale, allora, è questo, è questo pozzarsi. Vabbè, come non E, e, come la sua è una ribellione verso il cielo verso la morte va bene? anche questa tonalità è una ribellione non ci si rifà al sono fondamentale quello che ti fa stare in pace quello che subito prendi colore è il Vabbè, anche se non conosci la musica io ti metto una corda tu il va bene perché ti è naturale invece qui sono suoi figli e cozzano, sembra che cozza con... E invece ci sta proprio bene, ci sta proprio bene perché quell'andare quel da solo, del suono, che cosa fa? Va nei meandri più nascosti della stessa parola. La parola è drammatica, ma la musica va oltre, supera la stessa parola va laddove anche il nostro inconscio che noi non conosciamo suona questo inconscio e suona perfettamente con le parole poetiche di Bruno. allora ascoltate questo eh? questo questa... montersi quasi ognuno morde l'altro Nell'altro. Quindi, con la, con una drammaticità che è completamente diversa, non devi immaginare. E questo è il momento delle suole brigidine, dove io dove ho voluto girare questo. C'è prima la mia presentazione che sono lì: il parlavamo non sa una cosa È come sì, stare sul, sul verbo dei camaldoli. Ah, la che, cosa è che, che è fantastico. Fantastico. E io ho chiesto alle suore di prestarmi la chiesa per fare questo effetto e, e, e ogni brano lo, lo, lo, lo canto da punti diversi della chiesa okay. anche io mi ribello nel cantare mi ribelloccio la mozza nella chiesa perché io ho capito compreso quello che lui ha voluto dire ognuno ha espresso il proprio nome e ognuno di noi arriverà, arriverà un pezzo di lui. Eh, facciamo un applauso. I'm Adesso passerei la parola alla più presente Angela Prota, cantante, che presenterà, parlerà di questo video che andremo a vedere. Il se vuoi è il non Non sono il senso che è il non-cena. Il che cena oh, non ho eh? ah, eh, no, questa <ride> qua. <ride> no, perché per me è più significativo. Sono tre brani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 Thank mm -hmm. you. Sì, sì. qua nei